amici buonasera ben ritrovati è un bel po di tempo che non, ci, che non ci si vede che non ci vediamo attraverso le dirette qui su focus 3.0 il mistero della vita ringrazio nuovamente anna tamburini torre per avermi invitato in questo giorno parlo per me ma credo anche per alcuni di voi molti di voi sia un giorno speciale, cioè quello del solstizio d'inverno, eh, di cui è l'argomento appunto di cui, perdonatemi la ripetizione, mh, quello di cui parleremo stasera. Eh, saluto Enrico Ballantini, eh, grazie anche a te Enrico per darmi spazio eh, sul vostro canale, appunto Focus 3.0, eh, vediamo se mi date un feedback eh, dicendomi si vede, si sente, eh, almeno so se posso cominciare eh, oppure attendere ancora qualche secondo prima di, di, di potervi introdurre nel, nell'evento di questa sera, cioè parlare del sostizio d'inverno. Uh, vediamo mi rispondete mi dite qualcosa Sì, no non vedo nessuno daniela daniele daniele scusami scusami non avevo gli occhiali daniele ciao ciao ciao da lisbona ciao buona serata grazie per essere qui grazie per farci compagnia grazie per accompagnarci in questo tempo che dedicheremo appunto al, al solstizio d'inverno. Eh, audio e video, ok, grazie, Carlo. Oh, perfetto, ci siete tutti, vedo che qualcuno c'è già. Perciò possiamo, possiamo incominciare. Poi, man mano, le persone se vorranno si collegheranno oppure vedranno con calma la, la registrazione su, su Focus. Bene sostizio d'inverno 2021 non voglio entrare buona serata ancora a tutti quelli che stanno arrivando uh, ciao uh, ovviamente come, come immaginerete io non voglio entrare in argomenti che non è che non mi competono mi competono in quanto essere umano essere vivente uh, non in quanto funzione finzione giuridica io non sono una finzione giuridica. Perciò essendo un uomo in carne ed ossa, eh, spirito e anima, e carne in questo, in questo caso, è sangue, eh, mi appresto ad affrontare questo argomento. Un argomento legato in particolar modo alla, alla libertà di interpretazione di questo, di questo momento. Il sostizio d'inverno eh, è un... È un passaggio di questa ruota che noi viviamo quotidianamente. Come immaginerete, noi la mattina viviamo tutta una serie di, di situazioni durante l'arco della giornata, ci svegliamo, eh, andiamo al lavoro per chi lavora, eh, poi la sera eh, facciamo le nostre cose, chi in famiglia, chi no, poi andiamo a dormire poi ci risvegliamo, perciò la ruota del tempo, la ruota dell'anno, noi la viviamo quotidianamente, con l'alba, il mezzogiorno, la sera e la notte. Perciò queste fasi vengono scandite giornalmente. Ahimè purtroppo con tutto quello che ci sta intorno, tutto quello che, che viviamo, eh, abbiamo subito una sorta di disconnessione violenta da questo, da questo status. E di conseguenza stiamo cercando in qualche modo di riavvicinarsi credo che in questo tempo in questi quasi due anni questi 18 mesi ci sia stata una profonda crisi spirituale da parte di qualunque individuo io non sto parlando di chi non è cattolico io parlo a 360 gradi in questo caso eh, tutti quanti hanno in qualche modo eh, almeno una volta dice eh, speriamo che Dio se la mandi buona. E eh, speriamo che. Eh... Partiamo dal presupposto che se non siamo noi ad agire in prima persona, difficilmente riusciremo a concludere qualcosa. E il tempo, la ruota del tempo ci insegna proprio questo. Il sostizio è, la, è il momento più buio dell'anno. Cioè, la serata di oggi è il, è, è, è il giorno più corto dell'anno. Cioè l'estensione della notte, l'estensione del buio, l'estensione della tenebra, occupa la maggior parte del tempo di questo, di questo periodo e di questa giornata in particolare. Perciò noi abbiamo avuto un apice eh, di luce il 21 di giugno, eh, perciò mh, abbiamo avuto il giorno molto lungo, la notte molto breve, e adesso viviamo eh, la parte opposta dobbiamo far presente una cosa e questo lo voglio sempre ricordare perché molto spesso ci dimentichiamo di questo noi nell'emisfero boreale viviamo questa realtà perciò viviamo eh, eh, la parte buia più, più estesa e la parte lucente più ridotta mentre nell'emisfero australe accade l'opposto contrario nel senso che hanno, lì stanno festeggiando il solstizio d'estate lì vanno al mare, adesso vanno a fare il bagno nell'emisfera australe perciò fa caldo, mentre qui fa freddo perciò vedete che queste cose non sono slegate, cioè la Terra non è una cosa separata, è unita perciò energeticamente in questo momento, in questo tempo noi stiamo vivendo le due realtà energetiche cioè la realtà del buio, della tenebra e la realtà della, della luce e non c'è separazione tra queste due cose. E no, se non siamo in primo luogo noi a eh, evitare che ci sia separazione nel, nel nostro vivere quotidiano, eh, sarà difficile che riusciremo a comprendere queste, eh, queste sottigliezze, anche a livello, eh, anche a livello di, del passaggio del tempo. Eh, molto spesso gli antichi, eh, e questa è una cosa che noi, almeno parlo per me, che eh, vivo il druidismo ormai da, da oltre 30 anni, eh, non, eh, la ruota del tempo è veramente qualcosa che ci lega a doppia mandata, nel senso che questo ripetersi, ma non è un ripetersi, la stagione è sempre la stessa, è il passaggio del tempo. Avremo dei mesi di freddo, dei mesi di dove ci sarà la primavera, eh, poi ci sarà l'estate, poi ci sarà l'autunno, e questi variano, questi variano. Cioè, eh, solitamente e orientativamente quel periodo va dagli equinozi ai solstizi, perciò dai 21 di marzo, a così al 21 di giugno, e via dicendo, no? al 21 di settembre e al 21 di, di dicembre. Eh, ma questi hanno un'estensione temporale diversa per esempio il freddo che stiamo avendo quest'anno in questi mesi è diverso perché l'anno scorso faceva molto più caldo eh, la neve è arrivata molto prima eh, le foglie, io che vivo all'interno di un bosco come vi ho già spiegato più volte me ne rendo conto, gli alberi sono già spogli ma da tempo, già da un mese buono mentre eh, cominciavano a perdere le foglie a diventare rossi già dalla metà di ottobre fino a ottobre perciò il fogliame cominciavano a perdere a, a novembre invece questa cosa è anticipata perciò dire che le stagioni sono sempre uguali è un'assoluta eh, un eresia non è così è per quello che dobbiamo cercare la connessione per capire, per comprendere per mh, riabilitare i nostri, i, i nostri sensi questo ve l'ho già spiegato già in altre occasioni eh, esatto, esatto, hai, hai perfettamente ragione. Una piccola ruota dell'anno in un giorno solo, la nostra quotidianità è quella, perciò la viviamo costantemente. Eh, nelle tradizioni antiche eh, il simbolismo è legato al tempo, è legato alla, alla tessitura del tempo, no? al filo del tempo, c'era questo telaio con queste, con queste tre entità femminili. Eh, sia nel, nel mondo celtico, ma anche nel mondo romano e nel, nel mondo norreno, eh, anche nel mondo greco, la tessitura del tempo veniva in questo caso gestita da eh, realtà femminili. Eh, perciò il fatto che il tempo in qualche modo venga visto come una tessitura e faccio... Eh, come posso dire, metto l'accento sulle scene di un film, metto l'attenzione, scusate, metto l'attenzione sulle scene di un film che spero alcuni di voi abbiano visto, e in questo caso è Interstellar, di questo astronauta praticamente che vanno a cercare una, un luogo dove possibilmente l'umanità può continuare a, a sopravvivere e a vivere, e c'è un, uno sbalzo temporale tra, da quando l'astronauta parte a quando torna, non so se eh, avete fatto caso, eh, quasi alla fine del film eh, lui si trova in un luogo eh, che per certi aspetti riflette la libreria di dove era a, a casa la figlia in un tempo passato. Eh, avete visto che c'erano tutte queste linee molto lunghe, molto, molto sottili, molto accorpate molto simili a un telaio, all'ordito di un telaio. Perciò anche i registi si sono in qualche modo ricollegati a la, alla simbologia del tempo legata questa, a questa tessitura, no? a questo telaio dove vengono intrecciati i vari fili di ogni persona. Perciò in questo caso ognuno di noi è il filo del telaio del tempo, in questo caso la ruota del tempo, che il disegno è sempre diverso, non è mai uguale, anche la densità del filo, no? eh, ci può essere eh, di una lana particolarmente pregiata un anno, di un'altra molto meno pregiata in un anno, perciò il tempo rispecchia perfettamente, non si ripete mai. È per quello che molto spesso, e se l'ho già detto lo ribadisco, eh, molto spesso si dice, ah, le stagioni sono tutte uguali. Ahimè non è così. Le stagioni sono tutte uguali per chi vive in città, dove non vive a contatto con la natura, perciò non si rende conto del passaggio del tempo. Vedrà molte o poco fogliame eh, perdere, eh, l'albero in questo caso che perde le foglie, eh, la temperatura in città. Eh, difficilmente che è, è, è proprio fredda, fredda, fredda, fredda, fredda, fredda e, e questo vi fa rendere conto che il passaggio del tempo chi vive in città, chi vive una, in una realtà eh, appunto cittadina riesce a vedere poco mentre chi vive al di fuori della città chi vive in un ambiente non dico rurale ma quantomeno insomma dove, dove c'è campagna eh, dove c'è bosco, dove c'è macchia si rende conto che il passaggio del tempo esiste e, e, ed è ben scandito durante l'arco dell'anno. Ecco, noi abbiamo perso completamente questa cosa, cioè il fatto di... Non, non, abbiamo perso proprio una connessione, come se qualcuno, qualcuno, avesse deciso di recidere, cioè tagliare questi fili di questo telaio, eh, della ruota del tempo che passa, perciò si ha proprio disconnesso. Uh, il lavoro spirituale di un individuo a mio parere uh, dovrebbe essere quello di riallacciare questi legami questi fili che l'hanno completamente disconnesso adesso vi posso dire c'è un metodo non c'è un metodo uh, io credo che prima di tutto ci sia la volontà da parte di ognuno di noi che vuole e decide di intraprendere un viaggio del genere uh, perché è un vero e proprio viaggio <coughs> La, la forza di guardarsi dentro di vedere la parte più oscura eh, di se stesso e questo è il periodo più appropriato questa è la parte più buia dell'anno perciò è, è un momento di grande riflessione interiore per capire quello che ci sta accadendo eh, per non voglio dire mh, tirare le somme perché le somme si tirano un po' quando c'è il periodo do, eh, scusatemi, eh, della vendemmia no? <clears throat> perciò verso verso Mabon, verso, verso l'equinozio d'autunno. Eh, lì si tirano le somme per tutto quello che si è fatto. Adesso si comincia a pensare di come intervenire nel tempo a venire. È adesso che si pianta il seme. è adesso, è adesso che si decide come dovrà essere il nostro futuro, come lo dovremo affrontare e in, quale modo, e in quale modo dovremo affrontarlo. E non ce lo può dire nessuno, possiamo farlo soltanto noi, esclusivamente noi, non c'è alternativa. Questo ve lo posso mettere per iscritto. Siete voi gli artefici di quello che, che vi capita. Eh, non è responsabilità di nessun altro. Okay. Eh, Daniele la risponde, dice quindi ad, in teoria dovremmo svolgere i rituali nel momento in cui vediamo o sentiamo i cambiamenti stagionali oppure introdurre oltre alle date normalmente festeggiate anche un nostro personale rituale nel momento in cui sentiamo e vediamo? Assolutamente sì, Daniele, è questo riconnettersi. Eh, C'è un, una particolarità, quando il tempo cambia, le armoniche, si chiamano proprio così, cioè le armoniche sono proprio le vibrazioni della terra, cambiano lo percepite che non sono più le stesse. Eh, alcuni non si danno ovviamente la risposta, perché sentono che c'è stato un cambiamento, però non sanno, eh, non hanno seguito, non parlo di un corso, non hanno seguito lo studio e non hanno dato la giusta attenzione a quel, quello che sentono, cioè come reagisce il proprio corpo. Eh, Quest'anno, per esempio, come è arrivato l'autunno, una delle prime cose che ho detto quest'anno nevica, quest'anno farà molto freddo perché il tempo è arrivato prima, cioè si è proprio anticipato l'autunno è arrivato al, periodo, al momento giusto e questo determina, vivendo ormai da 30 anni in un bosco, determina questa risposta. Quest'anno nevica, quest'anno fa molto freddo, ha nevicato molto presto e fa freddo. Eh, perciò il riconnettersi, eh, noi abbiamo delle date scandite che sono quelle del calendario gregoriano, che tra l'altro non ci appartiene, perché noi dovremmo seguire un calendario lunare, cioè di 13 lune, di circa 28-29 giorni, eh, mal contati, eh, mentre seguiamo un calendario che ha sfasato completamente questa, eh, questa connessione con la natura. Perciò di conseguenza eh, alcuni di noi vivono con il calendario lunare, cioè eh, hanno allungato l'anno, diminuendo il mese, e viaggiano con le lune perciò gennaio per noi sarà la tredicesima luna cioè non sarà l'inizio dell'anno per noi l'inizio dell'anno è il 31 di ottobre ma il 31 di ottobre come data del calendario gregoriano se eh, ci, ci sforziamo se decidiamo di seguire un percorso un sentiero e in questo caso quello di riconnessione alla natura Ecco perché l'accenno all'inizio è stato quello del io sono un essere umano, sono un essere vivente. Perché l'essere vivente si riconnette alla natura. La finzione giuridica no, è disconnessa completamente. Cioè segue una cosa che è contro natura. E, e questo magari in qualche altra occasione ne parleremo. Non so poi se ci vedremo di persona, qualcuno mi farà la domanda, gli spiegherò. Uh, ok, uh, vivere in città verissimo. Ok, la città uh, blocca. Uh, ogni possibile contatto con lo spirito. E purtroppo io vivo in città. Uh, ho, un, ho tale limite. Questo, però, non ti vieta uh, di uh, andare più spesso che puoi nei luoghi dove c'è un inquinamento psichico minore, cioè meno gente, perché è quello. Che determina eh, la disconnessione, cioè eh, eh, eh, è l'energia psichica degli altri che ormai è, è, è andata proprio a Ramengo che ti, ti fa gocita, eh, quello eh, che tipo di rituale mi piacerebbe conoscerli, eh, allora per esempio, in questo periodo, molti pochi di voi sanno che il sostizio d'inverno in realtà eh, aveva un altro nome. Ecco perché è stata attribuita la nascita di Gesù Cristo in questo periodo, perché era legato proprio alla rinascita del sole. E I re, in questo caso, sono stati sempre simbolicamente, a livello archetipale, associati al sole. In questo caso, nella tradizione del continente europeo, nella tradizione celtica per eccellenza, noi abbiamo eh, questo momento temporale che si chiama Alban Artan, che sta a significare l'alba di Artù. Okay? Perciò i solstizi hanno questo, eh, solstizi e equinozi. Eh, hanno questa prima dicitura che è Alban, all'alba, ok? Perciò c'è l'alba di Artù, eh, e così via le altre festività. Perciò il re in questo caso si rimpossessa della luce solare, in questo caso ecco perché viene associato simbolicamente il colore dell'oro, perché è un attributo esclusivamente maschile, mentre l'argento è, è un attributo femminile, e allora si associa questa, questa condizione simbolica. Noi eh, perciò in questo momento storico stiamo aspettando l'ascesa non tanto di Gesù Cristo, in questo caso, di Gesù che è nato, perché sappiamo perfettamente che storicamente non è nato in questo periodo, perché in questo tempo c'era un'attribuzione simbolica ai culti mitraici, eh, che poi è stata in qualche modo, eh, non dico espropriata, ma è stata traslata dai culti mitraici ai culti cristiani. E perciò questo è un periodo molto, molto particolare per tutte le culture, non c'è una cultura che ne sia esclusa dall'arrivo eh, del, dell'allungarsi delle giornate perché si può lavorare di più nell'agricoltura eh, il, il, il seme comincia a essere gettato eh, nella terra, comincia a crearsi il suo spazio per per germogliare, per, per, per mettere le sue radici, e, e così via. Perciò a volte noi dobbiamo riflettere, dobbiamo pensare, eh, proprio dare attenzione a quello che è eh, il seme in se stesso, di come si sviluppa e in quale tempo, perché anche lui è legato alla ruota del tempo, perché gli alberi danno solitamente frutto in un periodo perciò sono assolutamente legati e connessi alla ruota del tempo perciò il lavoro principale di ognuno di noi di ogni individuo è quello di riappropriarsi delle proprie radici e di riconnettersi ai cicli naturali queste sono le due cose basilari a mio dire okay? poi Uh, la possibilità di, di, di conoscere i rituali nel senso che o partecipi, o partecipi a quando si, ci si incontra e si fanno dei rituali pubblici allora a quel punto puoi vedere come, come si svolge un rituale oppure ci sono delle, delle alternative ma questo non è per, uh, per fare per fare pubblicità ma uh, io con la mia casa editrice siamo distributori ormai da oltre dieci anni del, del corso dell'Obod, del percorso druidico. Dove praticamente insegnano non soltanto i rituali, ma insegnano anche a creare dei rituali. Eh, perciò, nel grado bardico, che è il primo grado, si in, impara appunto ad ascoltare e a riconnettersi con con la ruota del tempo. Nel grado ovate si cominciano a strutturare i propri rituali, si cominciano a costruire, perciò diventi tu artefice del tuo rituale, non, non lo apprendi più da qualcuno che l'ha fatto prima di te. Cioè cominci tu a sviluppare una sensibilità per strutturare un rituale. Eh, perciò in quel caso lì è uno dei modi in cui si può imparare. Eh, Cos'altro? Fantastico gruppo. Grazie, molto interessante, grazie ancora. E questo, questo appunto. Oggi, come di consuetudine, il, ormai sono quasi 20 anni, 19 per l'esattezza, alle 16.58 mi sono, come tutti quanti gli anni, immerso nel torrente di montagna che è qui sopra sopra dove vivo, eh, proprio per celebrare questo momento del solstizio. Per quale motivo? Perché eh, noi qui abbiamo un torrente di origine aurifera, eh, per chi non lo sapesse questa è una zona dove c'è molto oro, veramente molto oro, pepite vere e proprie, tant'è che in un paese non molto distante da qui circa 10 km, eh, fanno i campionati mondiali di cerca dell'oro c'è un filone d'oro molto grande credo che sia il più grande al mondo che arrivi fino a qui eh, e come vi dicevo prima l'oro simboleggia la rinascita del re perciò fare un'abluzione in un torrente di origine aurifera significa celebrare il ritorno del re eh, e in questo caso il il ciclo che si ripete del, delle giornate che si eh, si cominciano nuovamente ad allungare, ad avere un'esposizione di luce maggiore eh, grazie per chi ha postato il sito e eh, il sito dove chi vuole si può iscrivere al corso druidico eh, è questo <coughs> Perciò, capite l'importanza del, del passare del tempo, l'importanza di dover affrontare eh, sia giornalmente, ma questo periodo in particolare così importante. Poi, stasera, finita la trasmissione, come è di tradizione, vedete dietro di me, scusatemi, vedete questo qui, eh, quello va, vischio vischio raccolto eh, nelle date appunto previste dalla, dai nostri rituali eh, ormai anche qui sono 19 anni che vado a raccogliere il vischio in diversi luoghi dell'Italia, questo proprio per celebrare questo momento molto particolare. Infatti il vischio anche questo ha un attributo maschile, perché vedete queste eh, queste piccole gemme che eh, sono primo de, de, dei piccoli acini sembrano quasi piccoli acini di, di uva sono le bacche del, del vischio che molti attribuiscono una certa tossicità ma vi posso garantire che non è così perché sono 19 anni che ne, ne faccio uso nella medicina antroposofica il vischio è la panacea per eccellenza che praticamente agisce su qualunque tipo di malattia eh, questa sera viene bruciato di dicembre viene bruciato il vischio del, dell'anno precedente perciò stasera finita la trasmissione con grande bracere dove si bruceranno appunto eh, i resti del vischio dello scorso anno perché il vischio ha questa sua azione di protezione per un anno e un giorno eh, in questo caso dove, dove, dove si poggia io lo lo, lo metto sempre sul sul montante della, della casa, della porta di entrata, e questo protegge la casa per, per un anno e un giorno. Il prossimo anno, nel sesto giorno di luna nuova, dopo nel, il periodo scusatemi, il periodo di Samhain, eh, torniamo a raccogliere il vischio. Ogni anno magari cambiamo cambiamo luogo, eh, c'è chi ha la grande fortuna come l'amico... Del, uh, che vive in Calabria lui ha la possibilità di andare a raccogliere il, il vischio in Sila e ci sono delle, delle sfere di vischio che sono splendide bellissime. Eh, ne abbiamo qui in Val d'Aosta, non molto distante da dove vivo io, ne abbiamo in Umbria, ne abbiamo in Toscana, ne abbiamo in Liguria, eh, di vari tipi, dal Melo al, alla Quercia, all'Arice... Eh, Insomma, ci sono varie tipologie di albero dove il fischio attecchisce e ognuno di questi appunto viene, viene utilizzato anche a livello curativo. Perciò, eh, come vi dicevo prima, le bacche rappresentano l'elemento maschile perché eh, se quando voi le schiacciate hanno una sostanza eh, molto appiccicosa, liquida, molto simile allo sperma. Eh, perciò questo viene, viene attribuito proprio alla, a quel momento di congiunzione tra il maschile e il femminile, tant'è che il vischio deve essere raccolto, quando viene raccolto, dalle mani di una vergine. Eh, e vergine non significa una persona che non abbia mai avuto rapporti sessuali, questo ve l'avevo detto, ma ve lo ribadisco, ma una persona che non ha mai partorito, quella viene considerata una donna vergine. Perciò eh, se avete delle amiche che sono single, che hanno avuto rapporti sessuali e eh, però non hanno avuto figli, né aborti in questo caso, eh, possono tranquillamente raccogliere il vischio, proprio perché eh, l'energia maschile del vischio si congiunge all'energia femminile. Bisogna fare attenzione a non far mai toccare terra al vischio, perciò, ecco perché si raccoglie con un lenzuolo bianco dove si taglia e si fa cadere e questo non deve essere mai appoggiato a per terra, insomma, deve essere tenuto sempre sospeso. Questo fa sì che il vischio mantenga le sue caratteristiche, visto che non ha radici, ma è un arbusto che si attacca eh, alla pianta, non dal basso, ma dall'alto. È per quello che viene attribuito anche al maschile, perché il cielo è praticamente il luogo dove eh, il padre celeste eh, vive, o i padri celesti, le divinità, vivono, perciò di conseguenza e ha proprio un simbolismo legato al maschile. Poi, vediamo se ci sono ancora delle domande. Eh, mio bracere piccolo se non... <ride> Daniele, eh, vabbè, questi sono gli inconvenienti della, della, della città, purtroppo. Eh, io adesso non so quanto mischio devi bruciare. Eh, io quest'anno ho avuto la grande fortuna, ho portato per la prima volta mio figlio più piccolo, a raccoglierlo perché anche lui è giusto che cominci a lavorare sulle tradizioni, nel senso che ne è a conoscenza da 12 anni, eh, questo è il suo tredicesimo anno, perciò è il momento dell'iniziazione e, e così ha partecipato anche lui alla raccolta del vischio, perciò ha cominciato a imparare i luoghi dove nasce il vischio dove guardare, dove cercare come tagliare eh, perché appunto c'è un modo eh, molto particolare eh, che è con il falcetto d'oro nel senso che stavo guardando è, è, è lassù ma adesso non mi arrampico perché l'altro non ce l'ho a portata di mano magari poi quando ci rivedremo un, in un'altra occasione poi non so se in qualche puntata ve l'ho fatto vedere penso di sì, boh, non ricordo Vabbè, comunque eh, questo, questo è quanto ok eh, allora mm, mi piacerebbe magari adesso vedo se eh, mi leggo magari un passaggio del rituale eh, ecco per esempio c'è questa c'è questo passo nella cerimonia di Alban Artan eh, che dice è nato il dio sole come un bambino L'inverno era simboleggiata da un piccolo cappello sulla testa di un piccolo bambino. Siccome la rinascita del sole viene posta in capricorno, il bambino viene spesso rappresentato mentre sta succhiando da una capra. Eh, questo passo è stato scritto da uno dei più grandi druidi contemporanei, Ross Nichols, eh, chiamato Nguyen nel, nel suo nome druidico, e è stato uno dei promotori della rinascita druidica nel continente europeo. Appunto ci ha, ci ha dato la possibilità di eh, riconnettersi. Eh, a quelli che erano i cicli del tempo, a quelli che erano i cicli naturali, e ha dato la possibilità di sviluppare di nuovo questo legame, questa connessione con il mondo naturale. Eh, è stato lui che praticamente all'inizio degli anni Sessanta ha ricostituito l'antico ordine dei Bardi, ovati e druidi inglesi, che è uno dei più antichi, oltre 300 anni, è stato in eh, qualche modo riabilitato e dal 1960 ad oggi praticamente si sono riprese le tradizioni nel continente europeo appunto per la diffusione e il riconoscimento come non movimento religioso ma come movimento spirituale il druidismo infatti in Inghilterra è riconosciuto a tutti gli effetti non è che in Italia non sia riconosciuto perché c'è una... Eh, c'è una disposizione proprio della nostra Costituzione che ti dà la possibilità appunto di eh, avere il tuo culto spirituale, non parlo di religioso perché il dualismo di fatto non è un culto religioso, ma è una filosofia di vita vera e propria eh, per molti è una religione ma insomma io eh, è libero di pensare come meglio crede, insomma eh, Allora, chi mi scrive, perché io non riesco a vedere chi mi scrive, chi mi ha fatto questa domanda, per esempio, comprarlo o no? Difficile per tanti di noi andarlo a raccogliere. Allora, c'è sempre eh, qualcosa che vi ostacola. Perdonatemi. Non... Eh, stamattina, proprio, no, no, ieri mattina, scusatemi, ieri mattina sono andato al mercato che abbiamo qua a Biella, un pezzo di vischio, un ramoscello. Sì, all'incirca di queste dimensioni forse un pochino più piccolo totale 35 euro buttato per terra lì in uno scatolone allora, se il vischio per essere raccolto deve vivere una certa condizione ritualistica perciò non deve cadere a terra deve essere tagliato con strumenti di un certo tipo deve essere raccolto da persone di un certo tipo eh, già finisce il puoi andarlo anche a comprare la sua efficacia è pari a zero oh, padronissimo quando si intraprende una via quando si decide di bisogna anche Cioè, il vischio non è che lo trovi sempre a 30 metri d'altezza sui meli lo trovi ad altezza d'uomo cioè nel senso a 1,50 m 1,60 perché i meli non sono molto alti in Inghilterra ci sono distese di alberi di meli arrivano tutti a questa altezza il, il taglio del vischio, cioè, beh, è facile, chiedi al proprietario posso tagliare un pezzo di vischio? In Inghilterra nessuno ti dirà, dai, no, non devi tagliare. Vai tranquillamente, raccogli il tuo pezzo di vischio e via, Non è che devi arrivare fino in Inghilterra. Ci sono, cioè, io il primo anno l'ho trovato di Larice, negli anni poi l'ho trovato di Quercia, poi l'ho trovato del Melo, poi l'ho trovato eh, di Betulla, poi l'ho trovato di, eh, di Frassino. Eh, insomma, ne, negli anni man mano che giravo l'ho trovato di, diversi, di diverse tipologie eh, aggrappato a diversi tipi di alberi e questo mi ha dato la possibilità di ricercare, di andare in giro e questo mi ha dato la possibilità anche di capire le differenze che ci sono tra i vari rischi dei vari alberi eh, non hanno tutti la stessa densità delle, eh, come si dice, delle, delle bacche Uh, alcuni perdono il fogliame per esempio quello di, il, il vischio di quercia perde il fogliame con estrema facilità si sa che perde il fogliame perciò uh, da guardare è, è, è bello all'inizio ma dopo 5 giorni che l'hai raccolto è una gran schifezza uh, molto bello quello di Melo uh, rimane proprio turgido però fa delle belle sfere perché il vischio proprio, crea proprio delle sfere uh, vere e proprie e poi, anno, anno per anno che si va, ci sono più bacche, ci sono meno bacche, alcuni eh, alberi danno più bacche, al, alcuni alberi danno meno bacche, perciò eh, il riconnettersi con la natura ti dà anche questa possibilità di vedere, di capire, di comprendere, di riconnetterti con, con questi tipi di anche sensibilità no? che voi cercate di, di riacquisire. Uh, Mm. <ride> penso che sia Daniele no, io spero che tu non brucerai casa Daniele no, no, assolutamente anche perché il rischio poi se, sfuma abbastanza ve, velocemente eh, a meno che tu non abbia praticamente una quantità non abbia tre polle di di di vischio da bruciare allora in quel caso farei veramente una bella una bella fiammata e come vi dicevo quest'anno ne, ne, abbiamo, ne abbiamo raccolto veramente tanto eh, il rischio va assolutamente donato già il fatto eh, ecco per esempio eh, adesso mi viene da pensare quante volte avete visto il rischio in, in anni passati di color oro verniciato con lo spray color oro eh, vi siete mai chiesti perché lo colorano così? Perché di tradizione il vischio viene raccolto con il falcetto d'oro, perciò si attribuisce al maschile, al sole e all'oro, che eh, definisce il re, in questo caso il principio maschile, il, eh, il colore che gli veniva dato era proprio legato a questo simbolismo. Però lo facevano anche i fiorai, lo facevano così per farlo, ma poi non si rendevano conto del perché coloravano d'oro il vischio, cioè non avevano la memoria della tradizione, è questo che intendo dire. Eh, non sono io, e eh, Veneria Marchesi, spero di aver scritto bene. Ah sì, sì, sì, sì, sì, sì. sì. Ah sì, Veneria è venuta con me, Veneria è venuta quest'anno, è già il secondo anno che viene con me a, a, raccogliere, a, a raccogliere il vischio. Ecco, lei per esempio ha la mia stessa età, lei non ha avuto figli e lei appunto è una donna vergine che può assolutamente raccogliere il dischio. Eh, scusatemi, non vi ho detto perché io dal, dal, dallo schermo vedo chi scrive, ma che, chi, se non mi scrivete il nome, cioè devo andare a guardare su Facebook, sul telefonino, per me insomma diventa disagevole, perciò se mi scrivete il messaggio e a fianco scrivete il vostro nome, io so perfettamente chi mi sta scrivendo, così posso magari interloquire meglio con voi. E come vi dicevo, Veneria è già il secondo anno che viene con me a raccogliere il dischio, perciò ha fa, fatto anche lei esperienza in, in, questo, in questo contesto. Alla mia stessa età, cioè vedete che c'è sempre tempo eh, per cominciare a cercare, a cominciare una tradizione, e anche se vivi in città, un piccolo sforzo lo puoi fare, poi quest'anno ho pubblicato le foto. Avete visto eh, la foto del, dell'inizio della trasmissione che ho messo, è stato proprio il giorno che siamo andati a raccogliere il vischio. Era una giornata splendida, faceva un caldo incredibile, eh, c'era proprio il cielo terzo, azzurro, bellissimo. Eh, è, capita anche in contesti piacevoli di questo, di questo tipo, poter raccogliere il vischio, e eh, passare una giornata all'aria aperta e e ascoltare anche l'albero che a un certo punto ti può anche dire con la sua voce interiore non con la vostra voce interiore basta nel senso questo vischio hai tagliato questo ti ha concesso stop non che fai lì zac, zac, zac, zac, zac, e tagli perché ce n'è tanto assolutamente io ne prendo solo il necessario stop non ne prendo mai di più. E allora, di conseguenza, quello è anche rispettare i cibi nella natura, perché se rispetti l'albero, stai certo che il prossimo anno, se torni nello stesso luogo, troverai ancora il vischio Spesso è successo di persone che raccogliono il vischio e ne hanno fatto man bassa, il vischio lì non è più venuto. Si sente stuprato l'albero in questo caso, rifiuta questa cosa e di conseguenza il vischio non. Non viene più non viene più fatto crescere su quell'albero lì eh, no dai venere non far bruciare casa bellissima esperienza ed emozionante eh, sì sono sono sono son felice io tutti gli anni per me ormai eh, me lo fai un falcetto come il tuo allora Daniele, eh, eh, non per dirti di no, nel senso che i falcetti che ho fatto sono delle copie eh, di ritrovamenti che sono stati fatti in, eh, in zone archeologiche, uno in particolare, quello, quello che ho di sotto più piccolo. Un altro è una mia interpretazione eh, e non sono falcetti, eh, adesso scusate un attimo, eh. Adesso, adesso ti faccio vedere Daniele. È un po' difficile rifarlo perché è stato fatto da un artigiano e, ed è questo. Vedi, questo viene preso così e viene tagliato il vischio. Questo è il rame placcato a oro perciò ti posso, ti posso dire che non, oggi come oggi, questo è stato fatto praticamente 30 anni fa, eh, l'oro adesso è a 1200 euro l'oncia, perciò 1000 euro intorno ai 23-24 grammi, giù, giù di lì 1200, cioè, costa veramente tanto. Perciò fare un oggetto del genere prova ad immaginare quanto può venire a costare, nel senso che anni addietro era sicuramente più facile. Oggi avrei difficoltà a fare una cosa del genere, lo dico proprio fuori dai denti. Mm, uh, ok... Sì, vero. Eh, Scusa, leggo, leggo adesso la battuta. Eh, vicino a casa mia ci sono dei boschi. Il vischio si può tagliare con una falce che si taglia l'erba. Eh, allora, io... Um, Rosaria, non ti posso dire che non si può tagliare. Sì, lo puoi tagliare pure con lo svettatoio. Cioè, non... È, non è... La tradizione vorrebbe che tu lo tagli con il falcetto di quel genere lì. Già il fatto che tu magari pulisci bene il, la falce che hai, oppure lo svettatoio, eh, puliscilo bene, lavalo bene con l'acqua eh, e poi taglialo, ma quantomeno non far cadere il, il vischio per terra perciò devi assolutamente farlo da solo, non è tanto facile. Eh, bisogna essere almeno in due barra tre persone, tre persone a mio parere è meglio, eh, perché due persone tengono il lenzuolo aperto, tu tagli e lui cade nel lenzuolo, perciò questo ti dà la possibilità di farlo quantomeno non cadere, farlo cadere a terra. Allora... Eh arabella grazie non conoscevo la storia del vischio vorrei sapere se raccolto il vischio dalla persona adatta poi altre persone lo possono toccare per appenderlo Scusa, la domanda scema no non è una domanda scema nel senso che se eh, tu eh, non hai figli, in questo caso sei vergine, lo raccogli tu, sarebbe più giusto che lo mettessi tu, eh, lo attaccassi dove va attaccato. Poi se lo doni, ovviamente lo doni, perciò tu da questa cosa ti liberi. Il rischio è veramente un elemento sacro a tutti gli effetti. poi Ci sono, cioè, se sono sempre le due possibilità, c'è cioè chi ci crede e chi non ci crede. Io a 19 anni di distanza eh, ormai che vado a raccogliere il vischio e le mie esperienze sulla veridicità di quello che il vischio fa su una casa eh, quando viene affisso sulla porta, sullo stipite della porta di entrata, eh, quali sono le energie di protezione per la casa, poi altre persone possono dire anche il contrario. Non, non mi disturba affatto, la mia esperienza è diretta. Perciò. Eh, bu, bu, bu, bu, bu. Eh, ma deve essere per forza eh, allora io ho intenzione di seguire le tradizioni in un certo modo perché se i nostri antenati hanno deciso di fare queste cose sicuramente avevano una valenza non è che si alzavano la mattina come facciamo noi oggi no? Uh, che facciamo tutto con estrema velocità uh, lì veniva ben studiato tutto uh, gli strumenti che si utilizzavano venivano ben uh, eh, conosciuti, percepiti c'era una connessione lo sapete anche le spade il fabbro quando faceva la spada per una persona c'era cioè, l'anima della spada no? gli veniva dato un nome diciamo, Ugo, ci può credere, non ci può credere io credo che la tradizione fatta in questo modo, il falcetto deve essere fatto quantomeno. D'oro per me è difficile, perché l'oro non, non sarebbe così duro e sarebbe difficile affilarlo. Infatti il rame, che è comunque un elemento maschile ed ha il colore molto simile all'oro, è stato fatto di rame e in più eh, immerso in un bagno d'oro infatti in questi 19 anni il taglio non si è non so se avete fatto caso questa è la zona do, do dove si taglia eh, non so se si riesce a vedere vedete c'è ancora la linfa del vischio attaccata e, e nonostante dopo tutti questi anni la doratura non è andata via cioè, dipende anche come fai la doratura questo a mio parere avendolo fatto con tutte queste caratteristiche e raccogliendolo come da tradizione posso dire che funziona è una mia è una mia diretta esperienza perciò non vi parlo per interposta persona non vi dico no ma quello mi ha detto quello mi ha fatto perciò amo sempre parlare di esperienze fatte in maniera diretta specialmente di questo lavoro che Ormai da 30 anni non, non finisce mai, nel senso che è una scelta di vita. Perciò tutti i giorni mi relaziono con lo spirito druidico per capire quello che mi accade, quello che mi succede, quello che sento, quello che vedo, quello che ascolto, quello che mi risuona, quello che non mi risuona. Non, eh, devo essere sincero, il mio non è un, una modalità di pensiero convenzionale. È assolutamente una modalità di pensiero non convenzionale. Perciò è per quello che un tempo amavo fare i corsi. Adesso non, sono già anni che ho deciso di non farne più, ma per un semplice fatto, ormai tutti quanti sono guru, tutti quanti sono, mi permetto di dire questo, basta che leggano qualche libro o che partecipano a qualche full immersion di due o tre giorni, sono diventati sciamani, druidi, sacerdotesse e via dicendo. Non, ahimè non si diventa così il percorso druidico durava 19 anni da apprendista a essere chiamato druido perciò era come fare la scuola dell'obbligo 5 no? anni di elementari la, le medie, il liceo, l'università era uno studio vero e proprio dovevi conoscere molto bene le, le erbe dovevi conoscere molto bene le parole le invocazioni dovevi ascoltare il passaggio degli uccelli, il passaggio di un animale, come doveva essere interpretato, se passava se veniva da nord, da ovest, da est o da sud, il volo degli uccelli, e questo lo imparavi sul campo. Stavi in un bosco, vedevi l'uccello eh, e la sensazione che ti dava nell'immediato, in quel primo millisecondo, quella era la risposta. Un animale che ti osserva nella foresta, un animale, un animale che ti passa dietro, un animale che ti passa davanti, tutto aveva un significato. Nulla era lasciato al caso. Perciò, quando decidi di intraprendere un percorso del genere, vi posso garantire, ahimè, che è faticoso. Faticoso non perché faticate fisicamente. Eh, deve essere sviluppata la vostra memoria perché dovete ricordare... Eh, passaggi di un certo tipo, dovete sapere come fare un'invocazione, dovete sapere come tenere un, un rituale, una cerimonia, perché quando fate una cerimonia e vi trovate con 30 persone in un cerchio, non pensate che sia facile, perché avete 30 energie psichiche diverse, perciò o avete la capacità di tenere in mano 30 eh, energie psichiche diverse, oppure alla fine del rituale sarete un, uno straccio bagnato perché bah, avrete praticamente assorbito tutte le vostre energie, avrete maltrattato il vostro corpo, perché non siete all'altezza, perché non avete la capacità di tenere queste cose. Molto velocemente, molto spesso, si va a fare dei corsi così, full immersion, si abbracciano alberi, lo, lo ribadisco, a destra e a manca. Abbracciare gli alberi non è una cosa così facile, come si vuole far credere. Eh, mi dispiace ma non è così perché ogni albero ha un'energia eh, prova tu un novello ad abbracciare una quercia e poi mi dici quello che ti accade durante l'arco della giornata questo è quanto uh, va? io uso la ronco, la manico bianco per il momento è quello che ho uh, va bene così Daniele uh, prova anche a immaginare che quello sia il tuo falcetto d'oro <coughs> vedrai che in qualche modo funziona anche quello allora, non è uguale a quello che si compra scusi la domanda in che senso, si compra come? Trovate, avete visto falcetti d'oro in vendita in giro? sono fatti di ottone io personalmente in vendita di placcati oro non ne ho mai visti proprio mai e conosco diversi artigiani che li fanno perché proprio il costo adesso è elevatissimo perciò non so neanche le, le, le, le, la richiesta, cioè domanda e offerta no? perciò non, non, che sappia io io non ne ho visti eh... sì, sì, sì, sì, ma è stato studiato proprio per quello Daniele cioè doveva, doveva quantomeno essere non mi piace tanto la parola ergonomico, no? doveva dare la possibilità di essere aggrappato che non ti doveva scappare, che non ti doveva far male perciò legato all'avambraccio poi non so se hai visto ma c'è una testa di un serpente vedi? ecco e questo poi eh, anch'io sento ma non trovo le possibilità ecco, hai detto giusto non so a che riguardo uh, ma va bene comunque perciò quello che mi sento di dirvi è celebrate, celebrate il, nel miglior modo che potete questo, questo momento. Da domani le giornate cominciano a essere più lunghe, magari anche di due o tre minuti, ma saranno assolutamente più lunghe. Eh, onorate, celebrate, celebrate la vita. Quello che mi viene da dire di celebrate la vita, celebrate la ruota del tempo, celebrate ogni momento della vostra giornata. Eh, Celebrare per me essere consapevoli della vita che state facendo, eh, non mi piace dire fate introspezione perché è una minchiata totale. Nel senso, fatevi voi delle domande, datevi voi delle risposte. Se siete onesti con voi stessi, eh, sicuramente da qualche parte eh, a, arriverete. Se vi mentite, problema vostro. Non, ma purtroppo non ci hanno educato né a non mentirci eh, ci hanno educato a mentire anche a noi stessi non abbiamo l'educazione giusta eh, legata appunto al passaggio del tempo non abbiamo l'educazione giusta nei confronti della morte, della vita eh, del tempo eh, non abbiamo i giusti riferimenti per il nostro valore eh, siamo assolutamente sottovalutati sia dalle persone che ci stanno vicine eh, che dalle persone che ci conoscono per la prima volta eh, non conoscono nulla di noi e con grande facilità ci, ci dicono cosa va bene o cosa non va bene eh, nessuno di noi sa meglio di noi quello che abbiamo detto ed è uno dei modi per riconnettersi a quello che vi sta intorno è proprio questo dovete conoscere bene voi stessi ma dovete conoscervi bene non mentirvi Uh, bu, bu, bu, bu, bu, bu. Mm, buon sostizio, esatto, alla conoscenza. Eh, ciao Renato, l'uva, Ken, non, non so a cosa ti riferisci, l'uva, Ken... eh se mi o rinfreschi la memoria o mi dai un altro riferimento te ne sarei veramente grato perdonami se devo ricordare qualcosa che è accaduto in passato bene cari amici amici amici amici amici amici, amici. adesso vediamo mi metto eh uh, ma sì. Ok. Uh. Ah, Luca, scusa, scusa, Luca, è vero, ci siamo sentiti oggi. Sì, ci siamo messaggiati un sacco di volte. Perdonami, perdonami, perdonami, perdonami. Perdonami. Eh, Luca. <ride> mi devi veramente perdonare eh, è questo che ricerco la conoscenza ma non trovo, non ci sono scuole per imparare eh, vabbè, io, io e te ci siamo già in qualche modo parlati no? nel senso che una cosa che ho fatto in passato e che mi ero, avevo deciso di non, di non fare più eh, eh, fare delle sessioni individuali eh, un giorno, poi magari ci si rivede dopo due settimane, un'altra giornata, si parla di diversi argomenti, si fa esperienza sul campo. Questo assolutamente sì. Perché questo, come da, da quello che ho detto stasera, dovresti capire. Nel senso che se uno è veramente intenzionato, non molla l'osso e continua, e continua a, a battere finché non ottiene il risultato. Uh, questo mi sento di dirti Luca molto spesso le persone questa settimana fanno un corso di yoga e di spiritualità indiana poi la settimana successiva vanno a fare la ayahuasca e questo guazzabuglio di roba personalmente per me è inaccettabile e non voglio nella maniera più assoluta uh, ritrovarmi nuovamente in una modalità del genere di persone che non seguono un percorso perché lo sentono, ma sono alla ricerca spasmodica di qualcosa che li aiuti e che faccia il lavoro al posto loro. Non sono più disposto. Questo è quanto. Allora. Bene. Amici, grazie. Vi ringrazio infinitamente per avermi accompagnato in questa puntata estemporanea del sostizio d'inverno eh, qui su Focus 3.0, il mistero della vita ringrazio ancora tutti voi per avermi accompagnato, per avermi fatto delle domande, per aver interagito con me, vi auguro di celebrare un felicissimo sostizio d'inverno e magari poi più avanti, non so, mi troverò proprio in questi giorni con Anna Tamburini, non so se, se decideremo di fare qualcos'altro in futuro oppure no ma penso di sì, Insomma, anche se dovessimo vederci una volta ogni 3-4 mesi magari qualcosa riusciremo eh, quantomeno a interagire eh, la via pratica deve essere una rispetto e interesse per tutte le vie eh, perdonami non so chi sei non condivido nel senso che se io in questa vita sono nato in questo territorio dovrei quantomeno conoscere eh, gli elementi spirituali di questo territorio non dell'india non dell'america latina e via dicendo e da, questa, da, questo, da questo mio modo di vedere non mi discosto perché ho fatto esperienza personale di questo non perché ho visto sono passato dal buddismo ortodosso al buddismo tibetano eh, e ad altre discipline e non risuonano se non ti ascolti bene non risuonano e quando, quando nasci in un territorio è per sei na se sei nato lì è perché qualche cosa devi lì. Mm, questo mi sento, mi sento di dire mm, mm, ciao Carlo Carlo Carlo Carlo presto presto vengo a Roma Carlo, eh? molto presto vengo a Roma penso che per gennaio Uh, verrò, verrò dalle tue parti perciò spero di abbracciarti di persona. amici buona serata buon tutto, felice solstizio un abbraccio veramente con grande cuore da parte mia grazie ancora a tutti voi